State ascoltando il podcast di Viaggiare con Lentezza. Alla voce Cristiano Ferrari. Questo è il podcast di Viaggiare con Lentezza, io sono Cristiano e oggi sentiamo chi viaggia con Lentezza correndo. Pronto! Eccomi. <ride> Qua. Buonasera Buonasera a te Nome, cognome, data di nascita No, <ride> no, no, Non ho problemi sei? no, figurati. sei? <ride> allora io sono, sono Alessandra Asperti Ho 46 anni Non ho problemi a dirlo mi piace tantissimo lo sport e il mio sogno è correre il mondo. Ecco, io infatti di te so poco, ma quel poco che so è sì. che sei una maratoneta che eh, sì. viaggia correndo. Che esatto. viaggiare, viaggiare con lentezza correndo dovrebbe essere il tuo Esatto, mondo. anche perché io corro lentamente, cioè, <ride> non che, faccio i record del mondo, quindi diciamo che il percorso me lo gusto. Tra le tue imprese eh, hai viaggiato correndo sulla muraglia cinese. Che sulla è... grande muraglia. Muraglia, sì, sì, che è un'esperienza unica e indimenticabile È veramente una cosa che non dimenticherò mai uh -huh. Io sono stata anche in Norvegia per correre con il sole di mezzanotte uh -huh. Però la grande muraglia è la grande muraglia Secondo me non è uguale, anche se il mio prossimo progetto è il Machu Picchu Quindi ora vedremo Ho letto, ma che cosa rende speciale questa corsa sulla grande muraglia? Non esiste traccia di, eh, di costruzioni umane se non la grande muraglia. Poi è tutta natura, selvaggia, eh, non si vedono città, non si vedono macchine, eh, non si sentono rumori che non siano dei rumori della natura. Eh, è un paesaggio stupendo, un'aria pulita, eh, è unico quindi è, è la natura che fa da padrona sì, esatto e sì. i turisti che ti vedevano arrivare correndo e andare via correndo? ma sulla, sulla grande muraglia in, in, quel, in quel giorno non, non c'erano turisti perché era riservata a noi, quindi eh. dopo la grande muraglia abbiamo attraversato il villaggio cinese e lì c'erano non tanti turisti ma c'erano proprio i cinesi, uh -huh. ma eh, un, un villaggio tipicamente cinese, cioè non come Pechino che comunque va verso un'occidentalizzazione, tra l'altro anche Mariuscita, era proprio un villaggio cinese con questi bambini ai bordi delle strade, scalzi calorosissimi ti offrivano l'acqua ti portavano la banana eh, ti davano il 5 eh, sorpresi poi perché abituati agli occhi a mandorla certo. loro sono sorpresi di vedere i lineamenti occidentali quindi ti guardano con curiosità è bello Pechino non vi è piaciuta ma il villaggio cinese è stato bellissimo e quindi viaggiare con lentezza secondo te che cosa che dà in più? La velocità ti fa perdere i particolari, i dettagli. Secondo me i dettagli e i particolari fanno la differenza. Un, un viaggio in macchina, uh, un percorso in macchina non è come un percorso a piedi, perché a piedi eh, senti il percorso, quindi ascolti i rumori, senti gli odori, senti il contatto con la terra, tocchi, tocchi con mano il percorso, uh, il mezzo di trasporto comunque crea una barriera fra te e tutto il resto, capisco che in alcuni casi è indispensabile, però mh, camminare o correre secondo me ti fa percepire di più il viaggio. Perché viaggi? Qual è il, a, me è piace, in, a me piace il viaggio in sé non il, uh, il permanere in una, in una località a me piace proprio il viaggio l'attraversare eh, vedere come cambiano uh, l'abbigliamento, le usanze, la lingua man mano che si va avanti mi piace vedere come cambia uh, il modo di, di essere delle persone viaggiando nel momento in cui si arriva in una località ok va bene un giorno due giorni ma poi a me piace proprio spostarmi, attraversare quello che mi piace. Ho notato che chi viaggia con lentezza, quindi chi non fa il turista, chi non fa il eh, viaggiatore a eh, 300 preconfezionato, pre esatto. ha come caratteristica imparare dal viaggio. Esatto. Io sono una viaggiatrice un po' sprovveduta, nel senso che non lo so, prima di andare in Cina eh, avevo studiato lo spagnolo, oppure non, non vado mai a vedere prima il, il tragitto o la pianta o, o la mappa o, o dove andrò a dormire, no, no, io lo voglio scoprire in itinere. Ovviamente questo ti espone a un po' di imprevisti, a un po' di sorprese, spiacevoli o piacevoli, ma comunque è anche questo il viaggio certo. per me. Invece le difficoltà quali sono? La eh, difficoltà sta, pro eh, sta proprio nell'improvvisazione, a volte eh, ammetto le mie lacune nella lingua. Eh, lo spagnolo in Cina insomma eh, sì, esatto, esatto quello, è stato una, quello è stato un grande ostacolo è <ride> un grande problema, <ride> lo ammetto lì. Insomma, sono stata un po' sprovveduta, però anche perché noi avevamo una, come guida un cinese che parlava inglese, sì, che dopo un corso di spagnolo insomma, lo capisci benissimo, certo. quindi ho praticamente. Cercavo di cogliere gli sguardi delle persone per capire cosa stesse dicendo, se una cosa positiva, negativa, preoccupante eh, o, o bella. Però non ho capito niente, assolutamente niente di quello che ha detto, quindi sicuramente mi sono persa un bel po'. Ma sei sopravvissuta comunque? Assolutamente sì. E, e comunque ti sei arricchita? Certo, certo Anche perché andando diciamo da, da ignoranti tra virgolette Nel senso che eh, se non hai schemi sei più predisposta a imparare Ecco questa cosa a me piace tantissimo eh, Non hai schemi Secondo me sì. il fatto di non avere schemi in un viaggio E comunque non avere schemi neanche nella vita di tutti i giorni Esatto Ti aiuta esatto. a vivere meglio anche il rapporto con è gli esatto, altri Esatto, perché diventa tutto più vero non viene protocollato, etichettato, schematizzato. No, è vero, è così, è così com'è, punto, così com'è e come si sente. E adesso hai deciso di andare vorresti andare a Machu Picchu? Sì, il mio prossimo progetto è Machu Picchu. Che lì sono sempre in alto che correre in alto se non sbaglio? Eh non sì no, eh, sì, no, no, no infatti, infatti comunque è necessaria anche una certa preparazione, però Maciupiccio è deserto, sì, deserto. Anche è un deserto particolare che ti attrae? E io avevo, vabbè in questo periodo adesso qua sono un po' più riluttante visto quello che, che accade in giro, però avevo visto il Sudafrica. Uh -huh. anche la riserva naturale nei pressi di Johannesburg perché anche lì c'è una bellissima maratona che si chiama Big Five dove fa vedere si attraversa questa riserva naturale in cui ci sono le cinque specie animali più grandi al mondo quindi uh -huh. elefanti, giraffi. questa si cosa è molto bella perché <ride> si chiama Big Five occidentali che andavano a fare la caccia grossa e... esatto, quindi probabilmente sì, si sono ispirati e a quello Big Five erano i cinque. Capi, naturalmente che dovevano essere presi per avere la patente di esatto. calciatore che sia stata esatto. trasformata in corsa mi sembra una cosa fantastica bellissima esatto quindi i big five non sono più da ammazzare a pendere sopra il caminetto ma sono da vedere no, sono da guardare da esatto. guardare in una, in, da una prospettiva molto particolare esatto ma quindi ci sono delle maratone in giro per il mondo organizzate in luoghi non troppo convenzionali Beh, io sai, da esatto. ignorante conosco la maratona di New York, la Stramilano vabbè, quello è una maratona con tutto rispetto per la maratona di New York ma è una maratona commerciale cioè, certo. e sicuramente sarà bellissima New York però non lo so, a me non incuriosisce per come sono io, è troppo commerciale Preferisco cose più atipiche mm. come questa. E, oltre a questa qua del Sudafrica, anche quella di Machu Picchu è una maratona organizzata, oppure? Ma Ciu no, per adesso non ho visto Non ho visto maratone Anche perché data l'altezza Non so se se ne possono fare o no Però io ci vado cioè Io, io ci andrò e correrò E vi manderò le foto e filmati Bene, non vedo l'ora Poi che fare... lingua Beh lì lo spagnolo già... E' il ho capo che ha detto Sto studiando inglese Per il giusto contrapasso dove. dire siamo a posto Vabbè, okay. Eh, ok a me sembra che questo può bastare eh, dimmi tu sì. se vuoi rimarcare eh, far notare io dico che dobbiamo rivalutare il, il viaggio alternativo eh, perché si impara tanto eh, ne beneficia il fisico, lo spirito eh, e secondo me anche i rapporti umani assolutamente d'accordo con te appoggio il, la tua idea del deserto che è uno dei posti che secondo me almeno una volta nella vita va visto anche secondo me, come la grande muraglia Ribadisco almeno manca. una volta una volta la vita va vista perché è veramente unica. Quella mi manca, ma il deserto è un posto, ti assicuro, ci, se ci andrai, quando ci andrai, ti, ti sconvolge. Sì, eh, ma infatti ne, ne sono sicura. Quindi è una delle mie, delle mie mete, sì. Sì, perfetto. <ride> va bene. Grazie mille per la disponibilità. Grazie a te, grazie a te, simpatia. Cristiano. A presto, grazie, ciao, buona serata. Ciao, ciao. ciao.